Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, eccoci di nuovo qua per diciamo, l'ultima parte del, del nostro capitolo 27 e stiamo a vedere come si può gestire, come hanno gestito la, la, i commentatori, la disperazione di Esav privato anche della benedizione del Padre. Se vi piacciono le nostre ad Shot vi preghiamo di iscrivervi al canale per noi è importante, far circolare il video, chiedere ad altri di iscrizione al canale e aiutarci e supportarci in questa, in, questa nostra, in questa nostra produzione e sarete sempre avvisati attivando la, la campanella vibrante delle nostre, ehm, delle nostre produzioni, dei nostri video in, nelle varie playlist. Versetto 31, anche lui, siamo capitolo, a capitolo 27, anche lui preparò un piatto gustoso, poi lo, poi lo portò a suo padre e disse a suo padre, si alzi mio padre e mangi dalla cacciagione di suo figlio perché poi mi benedica l'anima tua. Ecco qui è già è, è diverso il tono, abbiamo notato nel, nel, nel, nel, nel, nel video precedente tra l'ato di gentilezza di Giacobbe ed di Esav, dove dice, cambia il tono, non è un Tono imperativo, quello di, di Jacob, Esav chiaramente molto, molto imperativo, gli disse suo padre: Isacco, chi sei tu? Mi viene il dubbio. E lui rispose: behor, Io sono il Bechor, il tuo, <coughs> tuo Bechor, Esav, io sono il tuo primogenito, tuo figlio primogenito Esav. Allora Isacco fu scosso da un grandissimo tremito e disse: chi è dunque colui, colui che ha catturato la cacciagione e me l'ha portata. Io ho mangiato tutto, prima che tu venissi l'ho benedetto e di nuovo sarà benedetto. E qui, e qui scoppia il dramma familiare, che ha poi ripercussioni anche in quella che è l'economia della salvezza. Perché Isaac fu scosso? Il Targum, che è la parafrasi aramaica di questo testo, dice fu turbato. Secondo invece il Midrash, Isaac vide l'inferno aprirsi sotto i suoi piedi. Quando entrò Esav, per Isacco si aprì l'inferno, per questo Isacco fu scosso da un, un grandissimo tremito e gli si turbò in cuor suo dicendo se sì, io vedo l'inferno di Esav che gli dà fiamma. Ovviamente questo è un miracolo non c'è nulla di, di biblico che affermi questo, però si cerca di dare una spiegazione su questo turbamento, su questo essere scosso, questo grandissimo tremito che ebbe Isac. Chi è? Efo? Efo non è tanto il chi è, Efo corrisponde a, a Iepo, dove qui? Efo dire do, dove, dove, dove? L'espressione chi è dunque, chi è, chi, chi è e dov'è colui che ha catturato la caccesone? Dove? Efo, Efo. Io ho mangiato di tutto, cioè, ho trovato tutti i gusti che desideravo trovarvi, quindi io sono felice di ciò che ho trovato in lui. E questo... Creerà ulteriore turbamento, ovviamente a Esav, e di nuovo sarà benedetto, affinché non si dica che Giacobbe non avesse ingannato suo padre non avrebbe ricevuto le benedizioni. E infatti Isacco confermò la benedizione tornando a benedirlo dopo, no deliberatamente, e questo lo troviamo ovviamente in Genesi Rabbà, al capitolo 67, versetto 2. Quando Esavu disse queste parole, versetto 34, scoppiò in alte amarissime grida. Poi disse a suo padre, benedici anche me, padre mio. Versetto 35. Qui eh, si smaschera tutto, tutto il, il lavoro fatto da Rivka. Perché dice, è venuto tuo fratello con inganno e si è presa la tua benedizione. Questa è una frase pesantissima, c'è proprio un giudizio da parte del padre che ha perfettamente ricostruito, anche se la vista non era più buona, ma la testa era ottima, tutto quello che era successo in un, in un mezzo versetto, è venuto tuo fratello con inganno e si è presa la tua benedizione. Non disse è venuto mio figlio, è venuto tuo fratello. Questa è una frase fortissima, noi la ritroveremo anche nel Vangelo di Luca, nella parabola del figlio del prodigo o del padre misericordioso. Vene con inganno, cioè con astuzia. con astuzia. Uno dei più antichi Targumim, quello di Onkelos, traduce così... In Genesi 27 versetto, per il versetto 35 riprese: E forse perché si chiama Yaakov che mi ha già soppiantato due volte, perché Yaakov vuol dire colui che soppianta, nella radice dalla quale prende il nome il figlio, già si è presa la mia primogenitura ed ecco ora si è presa anche la Berachà Poi aggiunse. Non hai forse riservato una benedizione per me? Qui si entra nella tradizione antica dei patriarchi che avevano solo una benedizione, perché c'è solo un Dio. Questo è il motivo. E forse perché si chiama Yaakov. Ecco, questa è una frase eh, in forma interrogativa. E come dire, e forse perché eh, tu sei eh, mio parente, come noi lo ritroviamo in Genesi 29,15, È la stessa espressione. E chiede, e forse per questo che gli è stato chiamato Giacobbe, profeticamente, no? in riferimento al fatto che egli ha finito per soppietarmi del tutto, il Midrash Tenumah, Humah tenuma, dice, per quale motivo Isacco tremò? L'abbiamo visto prima, no? secondo un'interpretazione, un no, qui non c'entra l'inferno, perché gli disse: Forse io ho commesso una colpa perché ho benedetto il minore prima del maggiore, mutando così l'ordine della loro nascita. La domanda è: ma lui sapeva che aveva. Isacco sapeva che aveva già, era già stata ceduta la primogenitura? Attraverso il pagamento di un piatto di lenticchie? Era stata così squalificata la primogenitura? Il sacerdozio ante litteram? Noi non lo sappiamo. <coughs> Quando però Esaf cominciò a gridare, egli mi ha soppiantato già due volte, suo padre gli disse che cosa ti ha fatto? E lui si è preso la prima genitura, quindi significa che biblicamente noi possiamo dire che, che Isac non lo sapeva. Allora Isacco disse, era per questo che io in angoscia e tremavo, perché temevo di avere deviato la linea della giustizia. Ora però io mi accorgo che ho benedetto il mio primogenito perché tu gli hai ceduto la primogenitura. Perciò di nuovo sarà benedetto la seconda volta, che è la volta che <coughs> ha avuto la benedizione, e l'abbiamo letta poco, poco anzi, nel, nel video precedente. Mi ha soppiantato. Cosa significa questo? Come rende il Targum? Il Targum dice mi ha teso insidie, intendendo insidie il plurale, due insidie, la vendita, la vendita della primogenitura e soppiantarlo nella Berakà. Non sapeva che era la madre che aveva ordi, ordito questo, seguendo ovviamente le, le ispirazioni di Dio. Il Targum traduce con lo stesso termine anche il testo, di tende insidie, Deuteronomio 19, 11, in un contesto ovviamente diverso. Un'altra lezione del Targum, quindi un altro Targum, uh, dice, egli ha agito d'astuzia verso di me, e poi chiede, non hai forse riservato significa non hai forse messo da parte come mettere da parte i numeri 11 25 cioè mettere da parte attenzione vuol dire santificare non mi hai forse riservato una santificazione non mi hai quindi appartato non mi hai santificato non hai tu padre avuto questa idea ecco Isacco risponde al versetto 37 ecco io l'ho costituito tuo padrone gli ho dato come servi tutti i tuoi fratelli, anche i tuoi figli. L'ho sostenuto con frumento e con mosto. Per te cosa dunque potrò fare, figlio mio? Ho già dato tutto a lui. E Allora, in base a questo, appuntiamo, ce lo facciamo no, un nodo al fazzoletto, perché quando poi ci sarà l'incontro, tra dopo la notte dello Yabok, tra Jacob ed Esab, vedrete che queste cose vengono assolutamente equiparate e Giacobbe ripaga si prostra e consegna tutto ciò che era di sua proprietà, che gli era stato poi eh, preso come, come mal tolto dallo zio, da lo zio per, per Rachele e Lea, ma lo sappiamo, questo lo vedremo, questo doppio lavoro di 14 anni di lavori forzati presso lo zio, a Lavagne. lui di fatto, eh, il fratello, eh, rimette in pari questo, questa, questa, questa sperequazione che ci fu qua. Io l'ho costituito tuo padrone. Cosa intenderà? Ci dice questa berakà è la settima che Esacco diede a Giacobbe. Ma perché egli la pone all'inizio? La ragione è che Isaac disse a Esav a che ti servirebbe una berakà se tu acquisti dei beni e si apparteranno a lui perché io l'ho costituito tuo padrone. Ora tutto quello che acquista lo schiavo appartiene al padrone. Ed è per questo che Conoscendo questa idea che Giacobbe manda avanti i suoi beni, manda avanti i suoi emissari, e riequilibra questa sperequazione. E non, non lo tratta certamente come servo, ma addirittura viene definito mio signore. E glielo dice per parecchie volte, per parecchie volte. Esav disse al padre, hai una sola benedizione, padre mio? Benedice anche me, padre mio. Alzò la voce pianse, e pianse Esav una sola benedizione la particella a introduce qui una frase interrogativa come dire e a negli accampamenti e a terra grassa e a muore insensato dice così il il rashi citando numeri 13 versetto 19 20 e anche secondo samuele 333 per l'interpretazione della particella a bisogna vedere genesi 4 9 18,25, 41,38 e 42,16. Però qui apriremo un capitolo a parte: la terra grassa si riferisce molto probabilmente a Yavan e quindi a tutti i problemi che Yavan, la Grecia, ha creato ai figli di Israele, perché? Perché, nel versetto 39, il padre Esacco gli dice: 'Ecco, la terra grassa sarà la tua sede e la rugiada del cielo dall'alto'. Quindi, ancora questo legame con Yavan, con Esav, con Edom, con con Yavan, con i Kaftorim e quindi addirittura con i Romani. Versetto 40. Vivrai della tua spada, servirai tuo fratello ed avverrà che quando ti agiterai spezzerai il suo gioco dal tuo collo. Cosa significa ti agiterai? Significa soffrirai. Disse Isaac ad Esav, quando Israele trasgredirà la Torah tu avrai motivo di essere addolorato per le benedizioni accordate a Giacobbe e allora spesserai il suo gioco dal tuo collo. Perché? Perché purtroppo cosa è successo? Che gli Edomiti fecero proprio questo quando cadde in disgrazia, prima il regno del nord e poi il regno del sud. Vedete che la eziologia in Genesi è praticamente in ogni capitolo. Esav perseguitò Giacobbe per la benedizione con cui suo padre lo aveva benedetto. Esav disse in cuor suo... Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, ah, e eh, allora io ucciderò mio fratello Giacobbe. Cosa vuol dire si avvicineranno i giorni del lutto per mio padre? Si deve intendere secondo il suo significato evidente. Aspetterò ad uccidere Giacobbe perché non voglia recare del dolore a mio padre. Quando arriviamo al versetto 42, ma furono riferite a Rifka, le parole di Esav, che evidentemente le pronunciò a voce alta di fronte a qualificati testimoni, probabilmente i servi, il suo figlio maggiore, e la mandò a chiamare eh, Yaakov, il suo figlio minore, e gli disse, notate che c'è sempre questo discorso del maggiore e del minore, sempre puntualizzato in ordine di, eh, di nascita, ecco Esav, tuo fratello, si consola di te uccidendoti, cioè praticamente non fa niente perché, perché spera di ucciderti e quindi di eh, riportare la giustizia primigenia ritornare lui quindi il primogenito e riprendere su di sé le benedizioni che non gli sono state date furono riferite le parole di Esav secondo il, il Rashi fu lo Spirito Santo a riferirle quelle che Esav disse nel suo cuore questo aspetto del riferire ciò che è nel cuore questo testo è importantissimo questa interpretazione che noi abbiamo di, di, di questa frase, del Rasci, perché? Perché nel Vangelo, nel Vangelo di Luca, tra i vari motivi che hanno fatto sì che il Vangelo di Luca fosse considerato ispirato, è perché Luca sapeva ciò che era nel cuore di Maria, nel capitolo 1 del Vangelo di Luca, nel capitolo 2, e, e non poteva, lui eh, no, non l'aveva conosciuta chiaramente, non poteva essere dentro il cuore di un'altra persona, però il fatto che, lui conosca, conoscesse meglio i sentimenti e i pensieri di Maria, significa che gli furono rivelati dallo Spirito Santo. Ed ecco che da dove prende questa antica tradizione, da questo concetto che Rashi esprime e che Genesi Rabbà nel capitolo 67, al versetto 9, o anche nel Targum di Jonathan di Genesi 27, 42, riprendono. Solo Dio poteva sapere questo. In realtà, molto probabilmente uno sfogo fatto e la servitù portò dal punto di vista storico, poiché, poiché ci sia sempre l'ispirazione dello Spirito Santo, ci mancherebbe dubbio, ci mancherebbe altro, avendo il testo eh, biblico ispirato totalmente. Rifka disse a Jacob: Esav si è pentito del suo sentimento fraterno nei tuoi confronti, che vi legava, mutando in altri sentimenti. Sei così estrenato da te che vuole ucciderti. Il Midrash viene ancora in aiuto in questa... In questa questa situazione poco chiara e che Genesi non vuole chiarire più di tanto perché dice tu sei già morto ai suoi occhi ed egli ha già bevuto per te la coppa della consolazione. Quanto al senso letterale il verbo significa consolarsi, e Esau si consolerà della perdita delle benedizioni uccidendoti. Ma arriviamo alla fine, leggiamo i versetti dal 43 al 46. Ordunque figlio mio ubbidisci alla mia voce, è la seconda volta che la madre lo, gli dà il comando alzati e fuggi da Haran, da mio fratello Lavan, da tuo zio, insomma, rimarrà là alcuni giorni, <ride> c'è stato dei decenni, e vabbè, vabbè. finché l'ira di il tuo fratello sarà calmata, alcuni giorni indica pochi giorni, in realtà sappiamo che non è andato così, finché si sarà, sarà calmata l'ira contro di te, la collera di tuo fratello, lui si sarà dimenticato di ciò che hai fatto, allora io manderò a prenderti da là lei è ancora convinta di essere in vita quando deve succedere questo. Perché dovrei perdere voi due in un suo giorno? Ecco perché significa escal, voi due, perché dovrei perderti, escal, no? Cioè perché dovrei venire orbata di voi due? Colui che seppellisce i propri figli viene chiamato shakul, cioè orbato. È lo stesso problema che <coughs> ebbe anche <coughs> Giacobbe stesso riferito ai figli de, di quella che lui definiva mia moglie, come se lei non fosse sua moglie, parlando di... di... Di Rachele, pensando di essere rubato, di Giuseppe che pensava morto, e ovviamente di Beniamino che, andando dall'egiziano, rischiava la pelle pure lui, essendo stato accusato di aver rubato il calice, no? il calice della divinazione. Versetto 46. Rifka disse a Isaac Ho disgusto della mia vita a causa di queste figlie di Chet quindi delle nuore, delle pagane, delle cananee. Se Giacobbe prende moglie tra le figlie di Chet come queste, tra le figlie del paese, a cosa mi serve la vita? Qui abbiamo veramente un acuto, un acuto che poi porterà, di Fede, che poi porterà al fatto della linea matriarcale per essere figli di Israele. Bisogna avere la madre ebrea e non una cananea o una chittita, no? ho disgusto della vita quindi ho in odio la vita se succede questo e quindi motiva così con questa e finiamo è finito così il capitolo 27 la motivazione motiva così il fatto che vuole che il figlio minore vada a prendersi moglie nel, nella casa dei figli di Sem, quindi di Laban, e quindi di, di Abramo sostanzialmente e non tra gli Ititi e non tra i Cananei solo così solo così Isaac accetterà l'uscita di scena di suo figlio. Vi saluto, vi ringrazio. Abbiamo fatto delle puntate un po' lunghe, però dovevamo concentrare il meglio possibile questa, questo racconto, questa Agadà che di fatto serve per eh, non solo per spiegare determinate cose che poi sono successe nel, nell'economia della salvezza, ma anche per avere delle normative di vita su quelli che sono i corretti rapporti tra i genitori, i figli e soprattutto tutto nel nome del Dio di Israele. Vi saluto, vi ringrazio, ciao e alla prossima.